Sono in mano del Gatto rappresentante dell'Istituto De Filippi Sgaldi di Cava dei Tirreni il quale al rientro delle vacanze si ha riscontrato le problematiche di infiltrazioni tali, al tal punto di dover chiamare i vigili del fuoco e comunque di rendere inagibile quello che è effettivamente un piano della struttura e quindi di non eh, aver aperto ecco, ai ragazzi quelle che sono otto aule effettivamente noi eh, ci ritroviamo in questa situazione nella quale la provincia invece di tutelarci ecco, effettivamente non fa altro che rattoppare il parabile, ecco, in effetti hanno fatto hanno um, eseguito ecco, un intervento um, rapid nel quale hanno semplicemente pulito quello che è il tetto che in realtà a noi è privo di alcun tipo di isolante di conseguenza questa situazione si ripresenterà sempre in futuro e questa è una situazione non uh, nuova in un certo senso perché è comunque è un problema strutturale della scuola che vige da, già da 15 anni ma al ritorno dalle nostre vacanze il uh, problema è stato insostenibile dalla parte degli alunni i quali si sono ritrovati addirittura di fare, da fare lezione all'interno di aule un po' più grandi in due sezioni diverse, totalmente diverse diverse e quindi noi siamo qui oggi, come può notare, a batterci per i nostri diritti che è quello del diritto allo studio. Allora io sono Fabio Trezza, rappresentante dell'Istituto F. dei Filippi Sgaldi di Cava dei Tirreni e oggi ci siamo recati qui perché siamo consapevoli del fatto che Bisogna ed è necessario lottare per il diritto allo studio e non esiste diritto allo studio se non abbiamo scuole sicure. Al rientro dalle vacanze natalizie ci siamo trovati in una situazione pessima. Noi viviamo in una scuola che non è a norma perché non abbiamo scale d'emergenza, abbiamo un tetto che perde e che crea numerosissime infiltrazioni con eventuali perdite di intonaco che mettono a grave rischio la salute degli studenti. Noi siamo qui anche per protestare contro queste politiche governative che investono nel modello di scuola azienda senza tutelare quelli che dovrebbero essere i diritti fondamentali degli studenti che è appunto la sicurezza degli istituti la, eh, garantire un'istruzione di qualità e accessibile a tutti e siamo qui perché è da diverso tempo che ci mobilitiamo due anni fa ci mobilitammo con un'occupazione di oltre dieci giorni l'anno scorso richiedemmo numerosissimi incontri alla provincia e sistematicamente le nostre richieste vengono ignorate e non vengono rispettati gli accordi che vengono concordati insieme agli enti competenti. Oggi siamo qui, in questo momento stiamo occupando la provincia di Salerno con il nostro istituto e attendiamo un incontro con un delegato che ci parli e ci dia delle assicurazioni e delle garanzie di intervento immediato per la messa in sicurezza dell'istituto.